proposito di Silicon Valley, di California, tutti gli occhi del mondo sono puntati lì in questo momento non solo appunto per le vicende finanziarie ma anche per quello che è successo in questa settimana a Hollywood, la notte degli Oscar, eh, che ha visto un grande trionfo, quello di un film molto particolare sul multiverso, Everything Everywhere All at Once, che si è giudicato ben sette eh, statuette, ha fatto praticamente un plane, comprese le due più prestigiose, ovvero quello per miglior film e per miglior regia. Cercheremo di capire un po' che significato ha questo eh, trionfo per l'industria hollywoodiana e lo facciamo con Marco Lombardo del giornale. Grazie Marco naturalmente per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, buongiorno. Buongiorno a te Marco, ecco allora partiamo proprio eh, da qui, innanzitutto ecco, ti chiedo se l'hai visto Everything Everywhere All At Once perché eh, negli Stati Uniti è stato un grande successo anche a livello di botteghino, non solo durante la notte degli Oscar mentre in Europa non è stato così apprezzato e quindi ecco, volevo chiederti se tu in realtà lo conosci e l'hai visto questo film. No, ti confesso che non l'ho visto e che ovviamente adesso l'ho visto successo delle, alla notte degli Oscar mi incuriosisce, no? la trama un po' particolare no? questo, questo film che si, eh, no? con questi personaggi che viaggiano diverso eh, tra l'altro che ha portato anche a vincere la protagonista no? Michelle Ghièo, che è, è anche una storia particolare perché eh, in un primo tempo era... era conosciuta per il fatto di aver sposato il grande boss della Formula 1, Jean Todd, eh, Agenzi, che una volta era diciamo il team principale della Ferrari, poi è diventato il capo della, no, della FIA, e, e, qual, e qualche aggiungo una nota di cronaca, qualche appassionato come me di Star Trek la, la, la ricorda come protagonista di una delle ultime serie che sono state prodotte. E quindi, insomma, è un grande passaggio per lei successo, ovviamente un grande successo di questo film che eh, visto che parliamo di economia eh, da, questa, da questa vittoria avrà una nuova vita un nuova linfa e si potrà portare a, a vette eh, diciamo che finora ha raggiunto in maniera soddisfacente negli Stati Uniti, si parla di incassi intorno ai 680 milioni di dollari eh, da quando è uscito nel 2022 ma sicuramente adesso eh, aggiungerà un volume d'affari anche Ecco Marco, a proposito, negli Stati Uniti è stato molto apprezzato, non solo dalla critica ma anche dal pubblico, perché racconta ecco, dell'America del grande buco, quindi di un'America in difficoltà dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e diciamo che gli ultimi fatti proprio eh, della Silicon Valley dimostrano un po' eh, questa tesi. Io ti chiedo, è un film quindi sì, certamente un po' iperrealista, ma che fotografa bene anche eh, la situazione, cioè la società americana, effettivamente è un po' sull'orlo del baratro, come ci racconta Hollywood? Ma sicuramente un cambio genera generazionale di società che coinvolge gli Stati Uniti e che coinvolge anche probabilmente il mondo occidentale no? ehm, è un film particolare perché mischia un po' di generi è un film molto irrealista eh, no? partendo però da una famiglia multicolore eh, mettendoci in metaverso, mettendoci l'esperienza in più mondi possibili, insomma, e eh, eh, eh, raccontando appunto un cambiamento sociale che in questo momento negli Stati Uniti è presente e che coinvolge anche la politica, perché eh, abbiamo visto negli ultimi anni che il granitico, la granitica divisione no? americana eh, classica tra repubblicani e democratici ha subito un qualche cambiamento all'interno degli stessi schieramenti eh, e magari si fa anche fatica a far uscire qualche personaggio, qualche autorità politica, qualche personaggio di spessore politico eh, quando si, ci si trova poi a dover eleggere per esempio il presidente degli Stati Uniti, visto che il di Biden l'ultimo era un imprenditore più che altro, insomma, più che un vero e proprio politico. E quindi insomma è chiaro che è un film che racconta un cambiamento in atto sì. eh, all'interno di un'industria che questo cambiamento lo ha sposato già da tempo, eh, arrivando magari anche a un eccesso di eh, politically correct, eh, anche appunto quando si tratta di votare e di premiare i, i film eh, della, della notte degli Oscar e quando si tratta appunto di produzioni o anche di comportamenti che. Eh, vengono come dire, più o meno promossi e bocciati a seconda del fatto che siano eh, polite dal punto di vista de della quotidianità e dell'attualità certo ecco è un film che sicuramente strizza l'occhio un po alla modernità proprio per questo eh, stile narrativo anche con un linguaggio eh, che pesca sicuramente dalla velocità di internet eh, dai videogiochi e ecco per la mole soprattutto eh, delle statuette che è riuscita a portarsi a casa sette, ha ricordato un po l'espluat di parasite eh, che ha rappresentato una pietra miliare, ecco, nella storia del cinema secondo te ecco, questo film ha la stessa forza rivoluzionaria e tra dieci anni ce lo ricorderemo ancora beh insomma probabilmente sì proprio per i temi che tratta no? eh, in fondo eh, il metaverso e il multiverso eh, sono cose di cui oggi si parla eh, quindi al di là appunto del messaggio sociale c'è anche questa parte innovativa e tecnologica di questo mondo che sembra anche se come abbiamo già parlato anche qui volte io sono scettico che questa rivoluzione del metaverso sia così spinta diventerà così spinta diventerà uh -huh. probabilmente utile ma non sarà quello che oggi ci immaginiamo Molte, noi siamo molto influenzati eh, proprio dai film e dalla fantascienza no? quindi immaginiamo che il futuro possa essere quello che ci racconta la film e serie tv di fantascienza ma magari non sarà proprio così però effettivamente magari tra dieci anni ci ricorderemo che questo, questa vittoria eh, come dire, ha dato in là a un cambiamento tecnologico innovativo della nostra quotidianità, eh, che magari prima non ci immaginavamo chiaro ecco abbiamo parlato dei vincitori dobbiamo parlare anche dei grandi delusi tra questi c'è naturalmente Steven Spielberg con il suo The Fablements eh, una grande eh, opera cinematografica che eh, omaggia proprio eh, il, il cinema la potenza narrativa del cinema la capacità eh, di creare storie di rivelare anche eh, verità ecco un omaggio che arriva in un momento appunto molto particolare per eh, l'industria cinematografica che soffre inevitabilmente dopo la pandemia con gli spettatori che non vanno più nelle sale come prima e poi naturalmente complice anche l'esplosione, il boom delle nuove piattaforme. Ti chiedo ecco, se il cinema riuscirà a ritornare ai fasti prepandemici oppure no? Ma guarda, io sono abbastanza ottimista. Io in tutte le rivoluzioni tecnologiche ho sempre visto questa curva no? che si alza vertiginosamente per poi a un certo punto come dire ripianare e trovare un punto di equilibrio eh, e credo che succederà anche al cinema infatti eh, se, se vogliamo la stessa de note degli Oscar questa cosa la dice quest'anno visto che dei dieci film candidati a miglior, a miglior film eh, solo uno è rimasto in piattaforma eh, eh, su, su, su Netflix mentre tutti gli altri sono usciti nelle sale no? Eh, quindi evidentemente c'è un, un, un aggiustamento di quello che fino a due o tre anni fa sembrava una rivoluzione inevitabile cioè film solo, solo su piattaforme poi ovviamente questa rivoluzione è stata accentuata dal, dal covid e dal fatto che non si poteva andare al cinema ma vedo che sta tornando la voglia di andare al cinema poi eh, è chiaro che non bisogna dimenticare che lo streaming e le piattaforme eh, cresceranno, si aggiusteranno anche loro perché stanno diventando tante eh, con diverse formule di offerta diverse qualità quindi a un certo punto ci sarà e non tutto economicamente sta diventando fruttuoso no? quindi eh, ci sarà un aggiustamento anche in quel, in quel senso eh, però insomma i, i segnali sono abbastanza buoni insomma, perché a livello globale nel 2022 diciamo il cinema e il ritorno alle sale, il volume d'affari eh, si è attestato nel mondo intorno ai 26 miliardi di dollari, eh, il che vuol dire è stato un, cambiamento circa, un, un aumento del circa il 27% rispetto all'anno precedente, che ovviamente era molto influenzato dal Covid. Ma ancora siamo sotto di un 35% rispetto ai volumi d'affari pre-COVID. Eh, quindi c'è ancora margine per raggiungerlo, magari non si arriverà a quel. non si tornerà a quei volumi di affari, ma sicuramente i numeri dell'ultimo anno danno respiro al cinema, e, e, e quindi è chiaro che comunque vada, anche per la grande qualità che, ci, che abbiamo nei nostri schermi televisivi, ma la visione in un cinema è sempre diversa, resta sempre. Una, una fruizione che non, non, non si può trovare anche se tu metti in caso uno schermo da 100 pollici mm -hmm. non è la stessa cosa hai citato eh, Michelle Yeoh eh, che sicuramente è stata grande protagonista eh, di questa serata degli Oscar tra l'altro prima asiatica a imporsi come miglior attrice protagonista nella storia eh, dell'Academy Ecco, ma non solo Michelle Yeoh, io ho notato tra eh, vincitori e nominati che c'è davvero tanto oriente c'è stato tanto oriente eh, in questa edizione eh, degli Oscar e ti chiedo se questa avanzata dell'Oriente a Hollywood ricalca un po' quello che sta succedendo anche nell'economia con appunto la Cina e l'Asia che prendono sempre più piede nei confronti degli Stati Uniti ma sai è chiaro che dove, dove c'è ricchezza si investe molto su, sui generi di spettacolo È no? anche un mezzo per creare benessere e, e anche l'abbiamo visto per esempio nel mondo del calcio è no? anche un, un mezzo per creare consenso dal no? punto di vista politico quindi un, Paesi dove si torna, si, si comincia a capire, a andare al cinema, a uscire a, a vivere la socialità, a vivere lo spettacolo, eh, ovviamente il benessere delle persone aumenta e, e chi eh, crea, questo, crea questo benessere viene visto in maniera migliore. Quindi il cinema è anche un mezzo per fare questa cosa. Sicuramente in Asia negli ultimi, negli ultimi anni c'è stato un grande investimento. Se noi pensiamo, ad esempio, a quello che è successo nel fenomeno della Corea del Sud, no? dove eh, stato, sono, sono stati investiti tanti soldi eh, eh, per prodotti che magari tanti soldi diciamo dal punto di vista del loro paese no perché poi abbiamo visto un esempio come squid game che ha avuto una produzione che è costata pochissimo ma che poi è diventato un fenomeno mondiale e ha portato a chi l'ha fatta tanti soldi eh, però effettivamente la cosa che, che, che, sta, che colpisce è il cambiamento anche nella qualità del prodotto no? quindi mm. È evidentemente che si, si sta investendo molto in questo senso per creare un sistema di, di cinema che arriva dall'Asia anche che sia, eh, come dire, fruibile a livello mondiale e questo è accaduto e si sta vedendo anche, come dicevi tu, nei premi della morte degli Oscar. Ecco, a parte eh, Michel abbiamo visto poi altri grandi personaggi che hanno conquistato proprio il palco come eh, Jamie Lee Curtis e a proposito ecco eh, di appunto inclusione beh è stato un po' insomma gli Oscar eh, delle donne e anche delle donne che hanno superato la sessantina quindi è anche un messaggio questo che arriva dall'Academy? Beh sì, ovvio che si sta molto attenti a tutto sì. anche all'inclusione, alla mondo femminile, a, a, a far capire che ovviamente l'età non è un problema, no? anzi l'età porta esperienza e quindi porta qualità eh, e quindi sì, allora noi al di là appunto della, della, del merito che abbiamo vinto questi premi sicuramente grandi attrici, Gemini eh, Curtis, ovviamente lo è, eh, sappiamo che da un po' di anni l'Academy su queste cose è molto molto molto attenta e eh, se ci ricordiamo quello che è successo l'anno scorso eh, con il famo famoso schiaffo eh sì. eh, eh, di, di, di Will Smith, certo, dato sul palco, insomma, e che poi è stato bandito per dieci anni per, per accadere, eh, Allora, eh, si è molto su queste cose qui, si sta spingendo molto, no? eh, e quindi bisogna essere molto, molto corretti nel fare le cose e a volte... Il sospetto è anche che i premi vengano dati un po più guarda, guardando queste cose che magari. Mm -hmm una finalità diciamo anche politica oltre, sì, sì, uh, sì, oltre sì. Che, eh, che artistica ma tu sì. diciamo ecco sei soddisfatto da quello che è uscito della notte eh, degli Oscar o come ho letto eh, in alcuni editoriali che sono comparsi eh, sui, sui giornali come sempre appunto eh, si devono celebrare le non vittorie eh, giuste come ad esempio con gli spiriti dell'isola un altro film che è stato eh, citato eh, parecchio che non ha ottenuto alcun una statuetta, ecco. che, che voto dai complessivamente alla serata degli Oscar? Ma allora, diciamo tendenzialmente quest'anno eh, ho trovato un equilibrio no? tra i premi, ovviamente chi resta fuori è ovvio che eh, no? poi ci sono i fan di, di un film piuttosto che di un altro di un altro, piuttosto che di, di, di, di, di un altro per cui c'è sempre qualche contento. tutto sommato quest'anno è stato un Oscar abbastanza, rispetto ad altre edizioni migliore mm -hmm. Um, poi è chiaro, quando ci sono i premi dei cinema, lo vediamo anche in altri festival, anche no? il nostro di, di Venezia come quello di Cannes, eh, diciamo che molto spesso i critici hanno una visione del, del cinema di, diversa rispetto a quello del botteghino. Allora, eh, quello degli Oscar è un po' più vicino ai gusti delle, delle persone e lo, dimostra ovviamente, lo dimostrano ovviamente i numeri di incasso del, del, film, del film, ad esempio che ha vinto il premio come miglior film. Dopodiché eh, ci sono alcune scelte critiche che magari non possono non piacere, ma nel contesto direi che quest'anno eh, è stato un Oscar che è andato abbastanza, abbastanza liscio da quel punto di vista. Certo, cioè, tu citavi Steven Spielberg, Spielberg, è anche vero che il film di Spielberg è un film, diciamo, un po' all style, non so come sì, definirlo, sì. No? Cioè, tipo di film che probabilmente se fosse stato candidato, che ne so, dieci anni fa, o 15 anni fa avrebbe vinto ma purtroppo vinto per lui purtroppo i tempi sono un po' cambiati quindi magari quel genere di film eh, non, non entra più in una logica eh, di quello che vuole essere l'academy oggi chiaro ecco a proposito di che cosa vuole essere l'Academy oggi eh, quello che appunto emerge dalla notte degli oscar ci dice molto poi sull'autopercezione dell'industria cinematografica più potente al mondo e a proposito di questo cioè di come oggi si, ci, si percepisce Hollywood voglio leggerti eh, le parole di Fabio Ferzetti dell'Espresso che ha scritto così è stata una cerimonia che riflette l'ansia di rinnovamento di una Hollywood sempre più frammentata e insicura condividi questo giudizio? Ma in parte, mm. insomma, io, io credo che alla fine, eh, diciamo così, eh, qualsiasi industria americana e, e anche l'industria cinematografica americana è abituata a guardare al, al concreto no? e quindi insegue inevitabilmente eh, quello che eh, può portare poi a, a un successo economico. È sempre stato così, no? Quindi magari quello che noi vediamo da un certo punto di vista, dal, dal punto di vista critico, no? puro, eh, bisogna sempre considerare che poi l'America, eh, pensa ai soldi perché <ride> money first, e poi dopo il resto arriva. Il resto. Allora, capisci che, guardando, se tu guardi i numeri, eh, come dire, di quanto la notte degli Oscar eh, porta, per esempio, all'Academy, eh. Tutto sommato per loro è stato un grande successo, no? perché ovviamente eh, parliamo solo per esempio dei diritti televisivi alla che portano 100 punti di donna. Eh, e se poi vediamo per esempio nei dieci film che sono stati scelti come per, la, per, per concorrere al titolo di migliore. Hanno portato all'industria cinematografica un miliardo e 600 milioni. Eh, quindi, voglio dire, sì, è giusto, in parte è giusto questo tipo di ragionamento. Eh, Dall'altra parte, poi alla fine, eh, alla fine di tutto, è come dire, le, le, le industrie americane prendono il registratore di cassa, <ride> vedono che cosa c'è dentro. Eh, eh, sì, ce certo, il e registrano il successo insomma, di questa edizione, un'edizione in cui, lo abbiamo sottolineato prima, per fortuna è filato tutto liscio, un altro successo questo sì. per l'Academy che aveva creato addirittura un'unità di crisi dopo quello che era successo l'anno eh, scorso ecco, lui, con lo lui, schiaffo lui, lui, di, la, lui, di, di Will Smith a, a Chris Rock, non no. c'è stato neanche nessun errore in fase eh, di proclamazione dei vincitori come era accaduto invece nell'anno <ride> sì. di La La Land, quindi sì, l'Academy... Da questo no, no, punto di diciamo, vista se l'è cavata forse, bene ecco, diciamo forse troppo perché eh, una critica è stata fatta a Jimmy Kimmel quella eh, no, che è un brillante presentatore sì. comico americano è quello di essersi molto frenato no? quindi forse probabilmente eh, Dire, è, è, è, è, il copione è stato un po' troppo ingessato proprio mm -hmm. per editare beh diciamo c'è stato un bilanciamento appunto rispetto all'edizione precedente forse quello ecco, temevano magari una, uh, altri imprevisti che avrebbero uh, messo in difficoltà insomma l'Academy in una serata che ha una rilevanza e un eco di portata mondiale questo naturalmente dobbiamo tenerne essere, conto se, se vuoi per chiudere il cerchio sì? Molti non sanno, eh, non sanno che i candidati agli Oscar vengono premiati lo stesso, non con una statuetta, ma con una borsa che costa circa 100.000 dollari, eh, che quindi è già un gran premio. Ah, sì. eh, All'interno di questa borsa ci sono tutta una serie di premi di gadget, tra cui per esempio eh, due viaggi di lusso, dei quali quest'anno uno è, è sarà in... In, in Italia, a Rischia, per otto persone, quindi poi vari prodotti, eh, libri: eh, c'era quest'anno un libro uh, scritto da uno sciamano. Eh, vino, braccialetti, cioè un po' di tu, Tutti gli sponsor che ci sono lo mettono a disposizione. Quindi Beh. dici che anche Steven Spielberg si consola, esatto? Diciamo che <ride> consola. Si consola, ecco, si consola magari con il viaggio e con la lettura di un buon libro. Eh, Marco io ti ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento, ti aspetto naturalmente ancora sulle fonti per parlare di cinema, di industria hollywoodiana e poi naturalmente anche di sviluppi economici perché ce ne sono tanti in questo periodo. Grazie ancora. Eh, grazie a te.